Buongiorno a te Buongiorno a te Gasper E buongiorno a te Vanessa Vanessa le prove del delitto Hai mangiato la Nutella? Allora va bene che oggi è domenica e siete super rilassati Gatto compreso Guardatelo un po' Però ascoltami Vanessa, Questo gatto perde un sacco di peli E io sono in attesa che mi arrivi un apparecchio per toglierci i peli dai vestiti Perché... Mi credi che io lavo i vestiti e escono dalla lavatrice pieni di peli? Non mi Ma sì, è carino, però è pelosissimo. Tu sei in pigiama e stasera Guarda. con quel pigiama cosa fai? Ci vai a dormire pieno di peli? Pieni, sì, sì, sì. Si vede il dentino. Amore, sei un po' pelosotto tu, eh? Capito? Bisogna rasarti, mi sa. Dov'è Anastasia? Dov'è Ani? Madonna, era qua un secondo fa. Ani. Ho visto un filo che ci sono i fantasmi! Dove stai andando? Dove stai andando? Sì, mi raccomando, trascinati per terra col pigiama. Adesso questi pigiami vanno nella lavatrice. Guarda che pieno di peli la casa! Finite i compiti perché poi più tardi vengo i nonni a fare una pericena, anzi, una peripizza. Chi mi aiuta a fare la pizza stasera? No! condizionatore guarda ma c'è unicorno c'è un unicorno dove? <ride> Anastasia <ride> Anastasia ma fuori c'è un attupadino sa piumendo <ride> Anastasia <ride> Anastasia è <ride> vero Anastasia <soppiumendo. ride> oddio cos'erano sono tuoi? sono tuoi quei cosi strani Sicura? <ride> allora ascoltami. Ani ascoltami. Ma dove siamo andati ieri? Dove siamo andati? A vedere insieme. E li abbiamo visti? Sì. E abbiamo fatto la foto? Sì. Ma sono carini? Sì. Sono Eccola, sai che non me ne ero neanche accorta. Ma ciao, Dani, che è stato un piacere averti conosciuta. Ah, proprio tutto loro, perfetto. Senti, ascoltami, però ascoltami davvero, non sto scherzando. Ma perché? Che problemi ha secondo te? Eppure l'ultima, la più piccola, è piena di attenzioni, di amore, di affetto. Cos'è che ti manca? Qualche rotella. Allora, bambine? Oddio, cos'è adesso sto robo? Ani? Ascoltami Adesso fate i compiti Poi andate fuori Perché oggi è anche arrivata una cosa per Gasper Che eh, si può mettere addosso e può essere portato fuori E lo pettiniamo Va bene? Così non perde più tutti questi peli Perché a me è di vedere i suoi peli che gironzolano per casa Sui tavoli mentre mangia Fa niente, 5 minuti lo pettini Ok? Dai, Adesso però bambine fate, Facciamo una cosa Restate in pigiama così stasera vi faccio la bagno, La doccia e lo potete togliere No, perché faremo tardi E poi andiamo a pettinare questo mostriciattolo allora, Mi è avanzato ancora un pochino di impasto per le crepe Quindi se fai i compiti non mi fai impazzire Non mi chiudi adesso in questo momento la porta in faccia Io forse <ride> Ti ammazzo Dove sei? Ma, Ma cosa fai? <ride> so... Amore Vabbè, allora, andiamo a fare i compiti e lui... per oh, riposino. Ma Gasper, ma approfittane, potessi farlo io. Dov'è quell'altra? Guarda. Vai, ga. <ride> <ride> tu, sei <fuori. ride> tu sei completamente pazza. Niente, visto che ti si sono impigliati ancora i capelli, tagliamoli, via. Puoi in bagno. Certo che puoi andare in bagno, non sei a scuola, puoi andare in bagno. No, Bambine! Ciao, ragazzi. Un video di 10 minuti solo perché vi sto cercando di chiamare Oh Dio mio Ani, stavo dicendo prima se mi ascolti Che mi è avanzato ancora un po' di impasto so. per le crepe Se fai la brava mi ascolti e fai i compiti magari più tardi te ne faccio un altro Ma non credo proprio infatti Bimbe Vale che fai? Sto volendo i pelli perché vengono i pelli E certo i peli del Brava Anastasia dai una mano a tua sorella Ragazzi il gatto perde un sacco di peli e io sto per perdere la pazienza oltre eh, ai peli del gatto Quindi dobbiamo trovare una soluzione Lo dovete pettinare, lo dovete pettinare regolarmente Ancora. Anastasia, a che, a che gioco stai giocando? Ma basta! Basta, non devi metterci un sacco di sapone, eh? è un tavolo, ok? Avete capito cosa ho detto? Sì. Pettinatelo perché a me inizia a dare fastidio, eh? Purtroppo è un gatto che non può stare fuori perché per nostra scelta, ovviamente, per, ma è un gatto d'appartamento. Se il nostro gatto va fuori non so nemmeno che fine possa fare. Quindi dobbiamo avere cura di lui. Dai, adesso basta sapone, che tu mi fai fuori. tu mi mi stai aiutando? Mi state aiutando? Vi ringrazio, ma dovete fare i compiti? Dai, Dai 100 sì, come no, ti do 100 euro. Questo tu lo dovresti fare tutti i giorni, capito? Altro che 100 euro. Tra due minuti voglio vedere i libri sui tavoli, d'accordo? Eh? E poi quando vuoi pettini il tuo gatto, d'accordo? D'accordo, Ani? Ce l'ho anche con te, eh? No, eh, visto che ti abbiamo pulito tutto, con sì. i mobili anche sotto i piatti. Vediamo, vediamo. Tavole, sì. Tutto, anche quello in alto. Bravi, in alto. grazie. Mm, sì, che profumo sì. adesso. Sì, dopo mettete in ordine anche un po' la cucina perché abbiamo finito di mangiare da poco. Ho già impastato la pasta no. per la pizza. Allora, abbiamo, abbiamo deciso che sì. dopo quando finiamo di studiare. Sì. Vogliamo togliere tutto sì. e pulire qua. Va bene, va bene. Ma io ci sto. Ma anche pulire la dispensa? Amore. Ma sei carinissima, ma grazie. Amore, ti amo tanto. Ma che dobbiamo pure questa? Poi. sono Brave, ma che è successo oggi? Eh sì. Non farti male, amore. Adesso ci penso io, però fammi vedere una cosa. Fammi vedere solo una cosa un attimo. Guardate, ragazzi! Piena di peli bianchi. Del signor Dasper! È così, bravo, vediamo. Io ti suggerirei di toglierti sta maglia perché è piena di peli. Comunque, fai come vuoi. Dai, facciamo sti compiti, Ani. Ci eh? aiuti? Sì. Poi ti l'abbiamo tutti cosa c'è? mamma mia ragazzi gli ho fatto assaggiare i ceci tos eh, tostati che a me piacciono tantissimo una sta vomitando a destra e l'altra è scappata e sta vomitando a sinistra ma non sono buoni no, comunque finalmente abbiamo iniziato la fase studio eh. guardatele guarda, guarda, guarda addirittura ma stai scherzando? Tossisce addirittura? Stai per vomitare, davvero? Ma Anastasia, è un cecio! Cosa c'è che non va in questi ceci? Tu cosa stai facendo, amore? Che c'è? Che Guarda la punta, ah, controlla se la punta è buona. Stai cambiando le, le matite colorate? Le tue sono piccine. Guarda che ne hai di belle ancora lì dentro, eh? quelli sono tutti quelli sono quelle di fresse sono bellissimi. Ah, sono quelli di scusa. <ride> il tuo astuccio. E eh, dov'è il tuo? Hai qua dietro. Mm, va bene, dai. Allora, bimbe, pausa merenda. Vi siete anche già fatte la doccina Bravissime! Eh, Vane, tu te la sei fatta da sola. Sì. Avete finito di studiare? Mm -hmm. Eh? Brave, bravissime! Ah. Ritirate tutto, eh? Quello che state bevendo e mangiando, poi i residui fuori nella spazzatura. Mettete mm. bene il tavolo dopo perché ci sono i peli di gaspera okay? ok? Allora, in questa pizza mi metti queste olive, un po' di stracchino e un po' di gorgonzola. Mm -hmm. Sì? come vuoi sono tu? Fatta. Ne mettiamo di più? E vabbè, e lì c'è il, ba il barattolo vabbè, pieno, sì. dai una, <ride> due, riesci a prenderla con quello col cucchiaio? Okay? bravissima, uno e mezzo benissimo. benissimo ok adesso mi metti, aspetta pesca anche qualche carciofino buono quanti? e quattro li dividi a metà Banchi? Banchi? Banchi? Banchi? perfetto, Banchi? Benissimo. Banchi? un po' di gorgonzola, vai no, perché? faccio io? No. fa schifo? Perché è così buono? Ma ci sa di piedi Ma fa niente eh. Lo sai che il formaggio più puzza è più buono? <ride> Ma non puoi far così Dimmi nei commenti se a voi piace il gorgonzola Guarda, no, rispondo io a questo commento Io lo amo il gorgonzola, è buonissimo no, Qua metti. avanti, qui, in questo bucone questo... Mamma mia che pezzi piccoli Il gorgonzola deve abbondare La volevo, la volevo, la volevo assaggiare, assaggiare sta pizza e non la assaggio più perché? Ma a te piace il gorgonzola? Io non ti capisco A momenti piace A momenti... No Mamma mia Ok grazie Vanessina Adesso possiamo infornare In forno io E ci vediamo dopo Per lavarti subito rimani Ok brava Vanessa Che hai messo Per la prima volta La pettorina a Gasper Ma non ne vuoi sapere di camminare Dai Gasper che andiamo fuori E ci facciamo una bella pettinata Dai Gasper dai, amore, così prendi un po' d'arietta. Tu non puoi andare fuori libero. Sì, è bello giochino, sì. <ride> dai, Vanessa e Anastasia, mettetevi un cappottino. Dai, che fuori c'è un'aria fortissima. No. Andiamo, Gasper, dai. dai, che fai ti pettiniamo. Così tutti i tuoi peli finiscono alla pelle Vieni, amore, andiamo. Dai, inchiodato. Comincia a sì, pettinarlo vieni, vieni dai, davvero, bravo, grande Gasper. Ok, pettiniamolo. L'importante è che lo pettiniamo perché perde troppi, troppi, troppi peli. Sì, adesso lo pettini anche tu. Oh, okay. che bello! Sì, c'è aria, Vanessa, ti devi conferire. Uh, Gasper, non mi volare via, eh. Vogliamo andare dentro. Ok, togliamo la toppina. Sì, dai, togliglielo. Dom se domani c'è meno vento, lo portiamo. Dai, allora ragazze, io vado un attimo su a cambiarmi perché tra un po' arriva gente. Che abbiamo fatto le pizze, vero, Vane? Eh? e, e niente, dai, pettinatelo un attimino. Toglieteli più pelo possibile, Ani? Aiuta Vanessa, va bene? Dai, che io arrivo subito. secondo ma Ari Ari cosa facendo? cosa fa? cosa ti ho detto io? ma gli hai tagliato i peli? con la forbice? ma dovevate pettinarlo e basta Anastasia ma io te l'ho detto nel senso che volevo che gli togliessi i peli ma io li dovevi pettinare quanti gliene hai tolti? uno? uno solo? oh ragazzi non si tagliano i peli al gatto eh con la forbice per carità non vi posso lasciare da sole un secondo mamma mia Sentite, mi ha telefonato la nonna, mi ha detto che sta arrivando in macchina. Concludiamo il video qui, ragazze? Okay, eh? ecco, ecco. Dai ragazzi, salutiamo i nostri cucciolini. Ok, cucciolini cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E se avete bisogno di qualcuno che, che accudisca il vostro gatto, chiamate Anastasia che ci penserà lei. <ride> bravo <laughs>